Ciao, mi chiamo Carlo. Benvenuto in questo nuovo video dove, come hai sentito, andiamo a parlare un pochettino di Redocilli Pepper. Ma più che altro lo, lo sfruttiamo questo giro per studiare un pochettino di ritmica, per studiare un pochettino di incastro tra il basso e la batteria. E questo è il mio metodo ebook che vedi qua, qua nell'angolo che si chiama appunto bass e batteria dove lo trovi? lo trovi sul mio sito www.carlochirio.com vai in ebook eh, poi cerchi, qua vedi che ci sono anche tanti altri metodi che ho scritto bass e batteria Entri in questa pagina e da qua puoi acquistarlo. Se eh, utilizzi il codice sconto basso batteria in fase di acquisto lo potrai pagare solo 10 euro anziché, anziché 15 euro. Quindi eh, utilizza questo, questo sconto il pagamento anche con Paypal se, se preferisci. Eh, qua viene un pochettino spiegato tutto come funziona, ma andiamo a vederlo nello, nello specifico, appunto sono 20, 20 groove di 20 canzoni diverse, questo qua è appunto Under the Bridge dei Redo Chili Pepper, eh, qua abbiamo, allora innanzitutto nella pagina ti trovi sempre il video dove vado a spiegare se riesco ad evitare l'uso delle corde a vuoto, vedremo qualcosa dove... Okay. Eh, poi c'è eh, un, uh, un audio della batteria vedendola anche come scorre nel tempo <tossimili> senti la cassa i colpi che poi dovremo andare a dare con, uh, con il basso qua puoi farla scorrere appunto dura più di un minuto va avanti così puoi esercitarti solo con la batteria per concentrarti solo su quello e poi sopra è la partitura con la con la tab sotto e due velocità, eh, qua negli audio il primo quello che hai sentito era questo 44 bpm che è la velocità originale della canzone, C'è anche una versione per studiare un po' più, un po più lenta, qua comunque ti trovi eh, la batteria e una chitarra d'accompagnamento, abbastanza scarno però ti dà tutti gli accenti eh, giusti per, per poter studiare allora nel, nel riff vabbè poi puoi vedertelo da lì dentro però noi abbiamo il mi che va sul, sul si a tasto 2 della corda di là. Eh, in questo caso abbiamo poi una legatura attenzione le legature secondo me sono sempre le cose più difficili da, da interpretare tu immagina come se ta Come se dovessi non suonare la legatura all'inizio per capire proprio quanto può, scusami, quanto può durare eh, questa nota, poi piano piano vai a non ribattere la nota e quindi lasciarla lunga, però sotto sempre contare nella seconda battuta 1 un pa un pa a. Ah, ah. Anche qua stessa cosa, attenzione alla legatura. Sono molto più difficili, tra l'altro, poi anche da suonare le pause che le note suonate, perché dobbiamo esercitarci a contare bene. Quindi eh, il mio consiglio è sempre quello mentalmente di, di solfeggiarsi gli ottavi. Uno, un pa, un pa, a, ah, a. Ah. Quindi contare il tempo in questo modo. Nella seconda battuta, nella scusa terza, eh, simile, mi si. Invece l'ultima battuta, 1 un do, un la, la, in questo caso la non viene veramente fatto con, con l'allegatura, ma deve essere ribattuto. E infatti probabilmente qua anche la cassa andrà, andrà a ripeterlo. Proviamo a, eh, un attimo nella versione lenta a suonarlo insieme. Qua ci sarà anche il basso all'inizio e poi sparisce. 3, 4 A, A, 4 Adesso io ti facevo con la voce quello che cerco di ripetermi in mente quando, quando suono, quando voglio confrontare bene il tempo. Spero che questo video ti sia stato utile, che ti abbia un po' incuriosito su questo metodo, che è un metodo appunto interattivo e sfruttabile totalmente online, quindi se vuoi puoi non scaricare nulla e consultarlo da qualunque browser, far partire le basi, suonare, divertirti, esercitarti e migliorare sul basso. Grazie ancora, ci vediamo allora al prossimo video, ciao a presto!